ho già sbagliato tutto i miei bagagli per il cicloviaggio partendo dalla PA parte. ma passiamo infine alle borse da cicloturismo classico che ho dato per i prossimi viaggi futuri passiamo infine alle borse da cicloturismo Crash che è una comunque vi lascio in descrizione tutti i link ai prodotti che vi parlerò ho utilizzato una manu Ficuro. le cose cambiano porca puttana, porca uh, puttana Perché perché non mi viene una frase? roba sintetica si scioglie in fretta quindi al mattino le pagherei po po po po po poi se avete delle... vabbè oh, oh, oh, oh, oh, oh. oh, <tussurre> <tussurre>